Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi mettiamo alla prova un po' di mascara ed è che variano dai prezzi high cost a quelli più abbordabili. Dunque, parleremo degli ultimi mascara che ho testato, quindi eh, Idol di Lancome, Mesauda, Bar Harmony che è uno degli ultimi usciti, il famosissimo Dark Love di Clio Makeup e Sephora big by definition che è uno degli ultimi usciti anche in questo caso iniziamo con il test e prove su strada allora il primo che vi mostro è questo lancome lash idol eccolo qui e 8 ml 34,90 euro mi sono segnata il prezzo e andiamo a vedere l'applicatore che è incurvato interamente in setole sintetiche. Allora vi dico un po' di cose di questo mascara e poi vediamo con il test su strada. Questo mascara è stato super super pubblicizzato quando è uscito, ne si vedeva ovunque, pubblicità, televisione, internet, riviste. È un mascara che dice di avere un effetto liftante delle ciglia, quindi super incurvante, super liftante verso l'altro ed è, vediamo se davvero si comporta in questo modo test. Vi okay, appoggio, ok. Allora, dunque, lasci allora, tanto la formula in gel che deve asciugare ancora un pochino è impossibile non sporcarsi, ma comunque ci mette un po' ad asciugare. Quindi potete tranquillamente andarlo a rimuovere. Eh, allora. ciglia allungate, lash lift, apertura dello sguardo del 140% ed è volume intenso ed è ciglia senza clamp free, ehm, ciglia senza, non appesantite. 11 e 28, iniziamo ufficialmente questo test. Ed eccoci qui, allora 19 e... 12, quindi iniziamo a vedere, vi appoggio, avete visto anche voi, esatto, si comporta proprio in questo modo, non è malvagio come mascara, però ha un effetto molto molto naturale, quindi ci vogliono davvero tante passate perché si veda bene e a me piacciono questi effetti dalle ciglia che si vedono e effettivamente eh, riesce ad acchiapparle bene grazie a questo applicatore ed è con tanti dentini setole sintetiche le aggrappa bene e le porta verso l'alto però non è un mascara fissante quindi non le tiene fissate verso l'alto mi aspettavo molto di più proprio proprio sinceramente mi aspettavo molto di più bisogna fare molte passate, lavorarlo molto stando attente che però non diventi troppo ed è pastoso perché sennò diventa pesante, fa i grumi ecco. non è un mascara waterproof ma questo devo dire che ha una buona durata si strucca facilmente con qualunque struccante oleoso, bifasico questo assolutamente senza stressare le ciglia e senza spezzarle quindi ci sta Andiamo ora a un altro mascara. Andiamo in ordine di prezzo, credo. Non so, penso che questi due siano più o meno qui. Mesauda Bar Harmony. Eccolo qui. Allora, aspettate che io ho fatto il prezzo. Ok. Ehm, qui No, 13,5 ml, 16,99 euro. Eccolo qui. Vi mostro l'applicatore. Ecco, qui ragioniamo, bello cicciotto, con le setole sintetiche. Ok. Allora, questa mascara permette di dare spessore alle ciglia, incurvatura ed allungare. Vediamo se è davvero così. Testo. Ora, eccoci qui 19 e 40 quindi mh, 7 ore e 40 più o meno il risultato è questo il colore c'è ma ora vediamo come si comporta di appoggio allora ok non ha perso pezzi unica cosa facendo un pochino così piano ecco questo che si stacca non è ciglia è proprio solo la parte del mascara però ho trovato una giornata di vento e anche lacrimando non si è sciolto solamente proprio tirando un pochino però ne ho trovati sinceramente molto molto peggi anche dei marchi più ed è costosi quindi si comporta abbastanza bene direi bello nero quindi test più che superato avete visto anche voi è una mascara che non funziona male lascia le ciglia belle definite non rilascia troppo prodotto ogni passata, quindi bisogna andare ad intensificare due o tre volte per un risultato come piace a me. Attenzione, perché se applicate troppo prodotto si vede, cioè è corposo, quindi se ne applicate oltre le tre passate quando guardate in alto vedete proprio le ciglia ed oltretutto inizia a perdere i pezzetti idee si sgretola non è il suo quindi due tre passate al massimo però l'effetto c'è mantiene abbastanza le promesse non è il mio mascara preferito ma assolutamente a mio avviso ci sta ci sta anche visto stavo guardando se c'era qualche altra cosa ci sta, visto il prezzo, visto da testare, visto oltretutto che si rimuove facilmente con un qualunque struccante bifasico oleoso classico, senza stressare le ciglia. Ma ora veniamo a uno dei mascara più chiacchierato, ma anche famoso, che io però ho provato, se non mi cade, nella Mini Size, perché adesso sì, esiste anche la Mini Size, che io apprezzo molto, perché posso testare i mascara, senza però andarli a eh, rischiare che si secchino, cosa che rischio spesso se ne apro troppi. Clio Makeup, questo è il Dark Love, ovviamente nella formula piccola si chiama Baby Dark Love, <ride> è una cosa che apprezzo. Mi è, piaciuto, mi è piaciuto questo fatto del Baby Dark Love, andiamo a provare il prezzo, ok? Allora, quello ed è classico viene 14,50 euro quindi si sì, sono andati in ordine di prezzo e ce l'ho fatta mentre questo qui che è un 5 ml viene 8,50 euro a parità di quantità conviene quello full size ma per testarlo ed è vedere cioè per testarlo un paio di settimane un mese dipende da se lo date tutti i giorni oppure no e rischiare che poi lasciate lì e vi si secca il mini size è perfetto. Applicatore, bello cicciotto, setole sintetiche, belle lunghe, promette un effetto volumizzante, allungante e intensificante. ci C'è un mascara che è proprio... Sto cercando se c'è qualcos'altro? No, una mascara che ha tutti gli effetti ed è con questo applicatore cicciotto può permettere di essere un bel mascara adatto a tutte ma si comporterà davvero così test ore 19 vediamo che cosa ha retto di questo mascara che è poi l'unica cosa che ha retto perché l'altro è il trucco allora vi appoggio così vediamo bene ok sulle ciglia un po' si sente però non perde pezzi ne ha perso uno ok però non ne perde tanti Se faccio così e non ne ha persi più <ride> era uno non si comporta male non si comporta male ma come vi ho già detto o vi dirò o vi ripeterò dopo un po che ha aperto la formula diventa molto cremosa però non mi dispiace e adesso lo andiamo a struccare con uno struccante bifasico un burro un olio quelli micellari ci vuole un po' di tempo. Lo fate sciogliere e poi si scioglie. Avete visto anche voi il perché parlavo di travel size. Questi formati piccoli. Perché mascara subito. Prima applicazione è bello nero. Bello corposo. Bello che allunga le ciglia. Si vede fin dalle prime applicazioni. applicazione. Cioè si vede subito due passate. Avete delle ciglia wow. Proprio sensazionali. Dopo una settimana inizia a diventare troppo corposo con due passate si abbassano tantissimo le ciglia diventa corposo si sgretola fate così e si stacca da solo è una formula bella ma che andrebbe un attimino rivista perché il mascara è buono ha un buon applicatore ha tutte le carte in regola per essere un ottimo mascara ma con il fatto che diventa troppo corposo ed quindi va dosato benissimo dopo una settimana di utilizzo va dosato tantissimo perché è troppo cremoso per tutti gli utilizzi quindi troppo. però rivista un attimo la formula oppure dosato a dovere è un ottimo mascara non è il mio preferito per ora ma sicuramente Clio ha fatto un buon lavoro può migliorare ma ha fatto un ottimo lavoro e ora veniamo sempre con i travel sites all'ultimo dei per prezzo, questo è di Sephora, me l'ha stato inviato tempo fa, se vi ricordate, è il Big By Definition volumizzante e moltiplicatore di effetti, ok, Questo effetto moltiplicatore quindi volumizzante ed è intensificante. Non lo so, allora ehm, prezzo prezzo prezzo prezzo 8,5 ml 12,99 euro questo qui che è un 5ml, 5 ml 5 euro allora vi mostro subito l'applicatore come sempre questo è più sottile fatto a punta con setole sintetiche sempre quindi in setole ma come si è comportato e mantiene davvero le promesse test allora sono passate sette ore e vi posso dire, l'avevo già testato, ma questo era un test con voi, che non vedo l'ora di toglierlo, sinceramente. Allora, aspettate che ve lo mostro intanto, pianino, ok. Ha perso un po' in curvatura, ma quello che potete vedere è che fa... Si sgretola a pezzetti, si sgretola proprio i pezzetti e tutto il giorno questi pezzetti che, che si sgretolano in questo modo, hai sempre qualcosa nell'occhio, che senti nell'occhio, dà proprio fastidio. è venuta via con una ciglia oltretutto no, l'avevo già provato quindi non è la prima impressione e durante il giorno fa questo effetto oltretutto se si bagna leggermente proprio uno schizzo d'acqua una goccia d'acqua si diventa pastoso ed è cola no ebbene sì non volevo anticiparvelo ma questo mascara mi ha fatto impazzire cioè impazzire nel senso che sono diventata matta usarlo non mi è piaciuto assolutamente nonostante i mascara di Sephora ultimamente mi piacciono questo no no mi ha proprio fatto diventare matta tende a non è per niente pigmentato bisogna fare tante passate ed è l'effetto non mi è piaciuto per niente ogni volta che andavo ad applicare una volta questa è passata, si toglieva quello che avevo applicato, ho fatto fatica sulle ciglia, non mi è piaciuto per niente. Oltretutto con più passate andava bene il risultato il fatto di colore e intensità del colore, ma è diventato troppo corposo e quindi andava a, a staccarsi i pezzetti durante il giorno, abbassava le ciglia, cosa ho fatto di male, e no, forse posso non parliamo così. Ed è Durante la giornata vedevo proprio con la coda dell'occhio i pezzetti che erano attaccati solo in parte alle ciglia. Quindi proprio dovevo toglierli. Assolutamente un effetto che non mi è piaciuto. Un mascara che non vi consiglio. Se vi piacciono volete provare i mascara di eh, Sephora, l'altro, quello prima, era sicuramente molto meglio. Il Big, o, no questo è il Big. Ve lo, ve lo scrivo. Vi scrivo qui sotto il nome perché sicuramente era molto molto più valido ad un prezzo onesto e questo no, non mi ha fatto impazzire proprio per niente e allora fatemi sapere in questa carrellata veloce di mascara qual è il vostro preferito tra quelli che non ho bocciato il Lancome sicuramente molto pubblicizzato ma avete visto anche voi Mesauda sì, ma ci ho trovato qualcosa da dire anche questo, Clio mi è piaciuto ma avete visto come si comporta la formula e se farà. Fatemi sapere se a voi è dato un risultato diverso. E niente, io spero avete avuto un po' di compagnia con questo video, di esservi stata utile. Fatemi sapere se vi interessano i test dei mascara, perché io sono sempre alla ricerca di mascara. Io amo il mascara, è uno dei prodotti che utilizzo di più, anche solo come unico prodotto make-up, ed voglio anche nei prodotti low cost, oppure anche high cost, lo pretendo, ma low cost voglio che sia un prodotto performante. Quindi... Con questo è tutto, io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!